Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidalmed.it Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è stata di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 qua in diretta benvenuti a tutti quanti buonasera amici e amiche che ci seguite con tanto affetto e pazienza anche qualche volta da casa benvenuti a questa decima ed ultima puntata di punti di vista punti di vista è chiudere i battenti riprenderemo a fine ottobre come sempre però questa sera un po' il caldo un pochino il mare e soprattutto grazie anche alla bravura delle nostre ospiti parleremo di Diete, parleremo di mare, parleremo di bellezza, lo abbiamo già toccato questo argomento due settimane fa, però questa sera noi come dicevamo, come rimanemmo d'accordo, avremmo fatto la chiusura con, con questo tema, giusto per poi salutarci e incontrarci in qualche spiaggia da qualche parte. La trasmissione sapete benissimo, realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine è una produzione Agile Campanus, quindi Agile Production e questa sera saremo molto meno formali del solito ci manca Sara, Sara ci manca da ben tre puntate Sara è straordinaria, ha avuto un ingaggio importantissimo e quindi noi le facciamo i nostri migliori auguri tutti quanti e niente, poi la saluteremo in chiusura come saluteremo i tecnici, i fonici, l'audio, la regia saluteremo tutti quanti intanto salutiamo la dottoressa Rita Mendito, psicologa, psicoterapeuta e la dottoressa Laura Piombino responsabile scientifico presso una... lei ha un, un sacco di... è eh, eh, docente presso l'università eh, questa donna è veramente straordinaria Partiamo, partiamo uh, proprio dalla dottoressa uh, Piombino, uh, pronti per le vacanze? Beh sì, qualcuno è pronto, io ancora devo lavorare un po', però sicuramente... Ora, con arrivo del caldo, le belle giornate, c'è cioè voglia di sole, di mare, eh, spiaggia, divertimento, relax, tutto questo sicuramente mette di buon umore, consideri che il sole è uno degli elementi che caratterizza un poco il piacere dello stato d'animo, favorisce il rilascio di alcune endorfine che danno questa azione di gratificazione, anche se bisogna comunque stare attenti. Io Parto sempre quando si parla di sole nel dire quella che è l'azione positiva dei raggi ultravioletti che è favorire la produzione della vitamina D, però poi dico per il resto è dannoso perché favorisce l'invecchiamento, favorisce la comparsa di alcuni tumori della pelle, ehm, può dare problemi alla vista, quindi bisogna prenderlo ma con le dovute attenzioni, quindi evitare le ore più calde, mettere sempre la protezione solare. Io, Coprirsi la testa? Sicuramente chi, casomai ha una capigliatura Come un po' mia. meno folta, deve sicuramente organizzarsi anche per una copertura del, eh, del capo. E la protezione solare io metto sempre la 50 più quindi infatti la, si vede che la mia carnagione è un po' meno dorata delle vostre a parte che ancora non ho avuto modo di andare a mare e, e questo perché il sole passa ugualmente anche con una protezione alta e si Se evita viene però sì. sicuramente però prendere il sole con calma, con le dovute protezioni e anche quella abbronzatura che dura tanto. Quando uno torna dal mare arrossato in realtà vuol dire che ha fatto danno alla propria pelle. Quando uno si scotta poi tende a spellarsi e quindi in realtà quella abbronzatura va, va via subito. Quindi se uno ne prende un poco e spesso sicuramente avrà una doratura più bella e duratura. Perfetto. Poi ripartiamo da questo perché il fatto delle creme protettive mi interessa molto. Mi ha detto, l'estate è arrivata, non ci sono più scuse. Assolutamente sì. Scuse. Assolutamente no. no. No, assolutamente sì, non ci sono più scuse. <ride> perché, anche perché il sole, oltre ad avere effetti benefici per quanto riguarda la produzione della vitamina D, come sappiamo, eh, aiuta la produzione delle endorfine, le famose eh, sostanze... Non c'è? No, forse c'è un problema tecnico d'audio, allora ritorno sul piombino mentre risolviamo il problema. Quindi dicevamo, tornare in forma si può, posso sperare anch'io. Ma tutti possono e devono tornare in forma. Ovviamente c'è un problema che... Ehm, richiede un certo sacrificio che può essere più o meno importante in base al metabolismo che uno ha. Eh, spesso le persone impiegano diversi anni per accumulare dei chili e poi vorrebbero in poche settimane eh, che questi scomparissero non presente. funziona così perché il nostro è un organismo conservatore noi abbiamo i geni della prestoria il, eh, il nostro organismo è tarato per riuscire a conservare molte più energie di quello che è capace di spendere quindi se noi pensiamo che eventualmente fare un'ora di jogging la domenica ci permette quindi di poter partecipare a un pranzo bello luculiare sicuramente in quel caso metteremo dei chili eh, se il nostro andare a mare eh, dice vabbè in virtù del fatto che ho fatto delle passeggiate ho fatto delle nuotate mi godo anche l'aperitivo sulla spiaggia quindi gli alcolici che sono più, eh, sono più calorici con eventualmente noccioline e patatine inevitabilmente si ingrasserà anche queste bevande bevante calzate Insomma, sicuramente, sicuramente, il problema delle ricordo. bevande dolci sono tra l'altro un problema soprattutto per i giovani Mi dimmi scusi e se nonostante tutti questi buoni propositi di cui stiamo parlando che le bistecche fanno veramente venire l'alcolino in bocca rimane qualche rotolino di troppo, come si affronta poi mentalmente perché poi tecnicamente ce lo, diciamo sotto l'aspetto dietetico ce lo dirà lei, io da lei voglio l'aspetto psicologico, certo. io per esempio già sto pensando che farò tutto l'estate con una maglietta bianca addosso perché mi vergogno di come sono combinato. Ma veramente tornando al discorso che stavamo appunto affrontando prima, cioè il rilascio delle endorfine che sono i famosi ormoni che ci fanno stare bene che ci fanno sentire Uh, pieni di energie, ed ecco che talvolta non ci, non ci pensiamo neanche a queste cose, Sergio, in realtà adesso ci pensi perché non sei al mare, ma ti posso assicurare che quando sarai lì ti sentirei davvero bene, uh, pieno di voglia di conoscere persone, migliorare le relazioni, soprattutto dopo questo momento storico che tutti conosciamo, abbiamo proprio fame di stare insieme agli altri, di trascorrere del tempo spensierati e liberi da tutte eh, le routine che in questo periodo ci avevano eh, tagliato. Quanto aiuta proprio, noi siamo vedendo degli scenari meravigliosi, scorci di mare, montagna, quanto aiuta al benessere emotivo tutto questo. Assolutamente tantissimo, ci sono anche delle pubblicità, non molto spesso vediamo quelle pubblicità di quando si torna al mare, dal mare, ecco quello che sento di dire ai nostri telespiratori è di non eccedere, no? un po' come la collega diceva, non eccedere nel cibo e neanche strafare con le cose eh, goliardiche, divertenti, perché poi dopo si ritorna alla routine, ma una routine ovviamente che ci fa sentire attanagliati, quindi sì, dedicarsi del tempo sì esattamente. No? Ormai Cercare comunque di tenere soprattutto per esempio il ciclo del sonno, cercare di comunque tenere il ciclo del sonno abbastanza regolare, non fare troppo tardi la sera, non svegliarsi troppo presto la mattina perché altrimenti non riusciamo più a, a, a regolare i nostri ritmi quotidiani e quindi ritorneremo più stressati fisicamente ma psicologicamente perché poi sarà più difficile ritornare al ritmo della nostra quotidianità sarebbe utile ritornare in vacanza. una cosa molto importante fra le tante che diceva prima quello di volere tutto e subito volere dimagrire però io stavo pensando no? a quelli là dell'ultimo minuto sa quelli là che dicono io poi eh, cercherò poi ci stanno tutte queste dieti in dieci giorni per di 80 kg e invece c'è una categoria che mi spaventa molto quelli là che si rivolgono poi alla, alla medicina estetica pur di dimagrire allora, io in realtà tra le tante cose che faccio sono anche un medico estetico, quindi eh, la medicina estetica fatta bene, eh, quindi da professionisti che come me hanno fatto un percorso formativo di 4 anni, eh, è un ottimo accompagnamento, perché ad esempio la sola dieta permette di dimagrire un po' dappertutto, non esiste la dieta che fa dimagrire solo sulla pancia, volendo citare il, insomma, la sua problematica piuttosto che per le donne può essere solo sul sedere o sulle cosce, eh, ma con la dieta si dimagrisce un po' dappertutto. Fare eventualmente dei trattamenti localizzati permette di focalizzare la perdita lì dove c'è una maggiore criticità. C'è comunque da dire. Ma che... non in modo veloce dei risultati, questa è la domanda. No no eh, sicuramente se uno vuole vedere per quanto riguarda gli inestetismi corporei dei risultati eclatanti bellissimi io dico sempre dovete andare dal chirurgo plastico perché la medicina estetica permette di ottenere delle riduzioni di quell'inestetismo ma mai la totale scomparsa da dei risultati meravigliosi ad esempio sull'anti age per i trattamenti viso per i trattamenti corpo ha ancora un po di limiti eh, però sicuramente può essere un aiuto per andare a a ridurre quelle difformità del corpo quindi se parliamo di piccoli inestetismi di accumuli localizzati di grasso a livello sottocutaneo va benissimo il trattamento medico estetico quando c'è un addome più globoso con un accumulo di grasso ad esempio viscerale cioè negli strati più profondi lì anche il trattamento medico estetico non agisce quindi un medico estetico che ha una sua competenza sicuramente deve andare a dire al suo eh, paziente quelli che sono i benefici e i limiti di un trattamento in ogni caso non, non è vero che esiste la soluzione come... semplice dell'ultimo secondo anche volendo ricorrere alla medicina estetica perfetto, faccio conto che io veramente non capisco niente di tutte queste cose volendo rivolgermi come a qualcuno esperto come si fa a distinguere eh, come dire, non voglio dire ciò perché è brutto però eh, Andare in uno studio qualificato, con personale qualificato, come si distingue dall'improvvisazione o dai falsi maghi? Purtroppo non è semplice questo perché poiché non esiste una specializzazione in medicina estetica non è una branca molto tutelata, quindi diciamo che eh, basta avere la laurea in medicina per poter occuparsi di medicina estetica e molte volte ci sono colleghi che casomai fanno un corso di un giorno o due e si improvvisano medici estetici. Bisognerebbe chiedere eventualmente se quella persona alle spalle un master eh, di secondo livello in mm. medicina estetica, perché esistono questi, piuttosto che ha fatto delle scuole quadriennali di medicina estetica, dove ne esistono praticamente eh, tre in tutta Italia, eh, quindi io, ad esempio ho fatto un quella a Roma, di centri di formazione proprio in medicina estetica, dove danno un attestato, ovviamente questo eh, ha una validità Soprattutto di tipo formativo, quindi non è un, uh, un attestato universitario. Ma uh, il problema, ad esempio, uh, per, alcuni, uh, per alcuni ordini dei medici, purtroppo pochissimi in Italia, si è riuscito a creare un elenco dei medici estetici, quindi una sorta di albo. Uh, purtroppo non è facile andarlo. A... È controllato questo poi? Uh, C'è una commissione interna all'interno dell'ordine dei medici che va a valutare le domande. Eh, di, quindi quello che è il curriculum della persona il percorso formativo che ha fatto c'è cioè una sorta di regolamento interno e quindi se uno ha i requisiti accede all'ingresso di quest'ordine il problema da, è che ne sono pochissimi casa, in Italia scusa, voglio dare un po' di spazio anche sì. agli amici da casa soprattutto cosa bisogna non mangiare sintetizzo la domanda mm -hmm. è lunga Cosa bisogna non mangiare? Vabbè, eh, veramente ci vorrebbero no? 10 puntate solo per dire questo. Eh, sicuramente i cibi per calorici, quindi parliamo di dolciumi, fritture, eh, gli alcolici bisogna prenderli con estrema moderazione, eh, fare anche attenzione: ad esempio, d'estate, distinguere quello che è l'alimento fresco dall'alimento fresco e leggero. Per intenderci, se ci prendiamo una bella caprese, eh, quindi parliamo di mozzarella. E è sicuramente un alimento fresco però la mozzarella non è poi così light quindi se lo vogliamo fare una volta a settimana va pure bene considerate che 100 grammi di mozzarella sono circa 280 calorie e 100 grammi è proprio quella lì che chiamiamo il bocconcino piccolo quindi quella che casomai uno prende per assaggiare per capire com'è la mozzarella quindi eh, e cerchiamo di non confonderlo, questo dicendo: Vabbè, ma io ho mangiato quasi niente, ho mangiato un pomodoro e mozzarella. Oppure eh, la, la fresella, che è sicuramente è un alimento fresco. Pensate che però il pane essiccato, eh, quindi quali la fresella, ha quasi le stesse calorie della pasta. Però sicuramente non ha lo stesso potere saziante. è un pochino meno, cioè quello integrale è leggermente meno calorico rispetto a quello a quello diciamo di farina bianca, ha più proprietà salutari perché ha le fibre che hanno diversi benefici per l'organismo aiutano a, eh, a contrastare spesso la poi sono le combinazioni perché di solito uno ci mette anche il tono qualcuno addirittura carne in scatola tipo simmental, non voglio fare pubblicità a nessuno allora la carne in scatola è poco calorica poi vabbè è una questione di gusto perché ad esempio a me la gelatina fa un po' impressione quindi <ride> <ride> però devo dire che ha pochissime calorie ah, eh, il... certo, diciamo le queste cose in modo che la gente da il, il tonno se uno lo prende al naturale o comunque prende quel lo prende classico ma lo fa sgocciolare bene non aggiunge altro eh, altro olio sicuramente può essere ecco se uno si fa un tonno e pomodoro di insalata va benissimo è sicuramente un pasto leggero e fresco ma anche se uno si vuole fare un'insalata di riso l'importante è fare attenzione con che cosa si mette dentro perché se ci andiamo a mettere anche il vius se lo andiamo a mettere una marea di uova sode piuttosto che di tonno in quel caso è un super pasto quindi poi dobbiamo prenderci in una quantità più piccola Qua, quante calorie approssimativamente <ride> quelle sono variabili perché dipende dalla quantità però e, e poi soprattutto da che cosa si mette perché ognuno ha le sue abitudini ad esempio se poi, ci sono poi le persone che aggiungono in più anche la maionese e in quel caso si fa bingo eh, mi ha voi siete entrambe esperte in scienza dell'alimentazione, ci sono metodi last minute per correre ai ripari, noi l'abbiamo sfiorato l'argomento di un approfondimento da me. Uh, a me queste cose del last minute non mi piacciono a prescindere molto tipo spesso quando... <ride> quando vengono le persone arancio. da me no? soprattutto per esempio nel mio mondo della psicoterapia cioè, ma poi quanto tempo ci vuole per sentirmi meglio no? mi dicono spesso così è la prima domanda che fanno Sì, ma il fatto è che non c'è un tempo tutto dipende da tante cose da tante variabili certamente io quello che dico è non esiste la bacchetta magica esiste la voglia e la buona volontà di arrivare a raggiungere nella, nella mente, azienda. assolutamente mm. nel rapporto con il cibo. Certamente, bisogna cercare di capire a che serve questo cibo: se l'alimentarsi o se soddisfare alcune emozioni che bravissima, abbiamo dentro. Mm? Molti mangiano per sentirsi meglio e non per nutrirsi. Assolutamente, che rapporto bisogna avere col cibo? Bisogna imparare a conoscersi prima cosa perché proprio molto spesso non si è educati a conoscere. Il senso della fame, il senso della sete. Molto spesso il nostro corpo chiede acqua e noi pensiamo che invece è cibo e quindi mangiamo, ma è semplicemente abbiamo sete. Quindi magari quando abbiamo fame proviamo prima a fare il sorsetto d'acqua e vediamo che succede perché magari quella sensazione non è fame ma è sete. La famosissima teoria del minimo 3 litri d'acqua al giorno, quanto gonfia poi l'addome tutta quest'acqua? Ma io, uh, su questo ci può aiutare sicuramente la collega, però ritorno al discorso. Eh, la domanda vale anche Tutto per Tutto va bene, ma non nelle quantità eccessive, no? un po' come il riso, un po' come la maionese, ma anche l'acqua, cioè il nostro corpo non può filtrare un litro d'acqua se lo beviamo tutti insieme. Certamente se beviamo un bicchiere d'acqua ogni mezz'ora è un'altra storia. Io ad esempio consiglio i due 2 litri d'acqua lontano dai pasti, non, non, non i tre, perché... Ma no, io ho letto, poi, eh, questo, eh? quello che dicono, l'ho letto, ho fatto ricerca. Sì, sì, no, letto. ma c'è anche il consiglio e tre, ma... Allora, sull'alimentazione addirittura lei mezzo col, litro lei... a stomaco appena svegli o lei. sì, sì perché poi con l'acqua calda con il poco di limone perché quello aiuta a depurare ce ne sono tantissime di teorie eh, soprattutto sull'alimentazione è sull questa storia eh? lo dice lì, eh. stimola un poco di più andare in bagno quello sì ma perché già l'acqua calda in sé no? quando uno prende qualcosa di caldo eh, stimola quello che si chiama riflesso gastrocolico che fa contrarre l'ultima parte Dell'intestino che ci dà quello stimolo sull'andare in bagno. Eh, veramente c'è di tutto e di più su internet, sull'alimentazione no, sarebbe giungla, bene: io ho trovato delle cose veramente mi scusi allucinanti. Esiste io ho fatto... la dieta su qualunque alimento. Se lei ha in mente un alimento, hanno fatto la dieta che per una settimana si mangia quell'alimento. La dieta di eh, la dieta del lunedì, la, la dieta del perdere i chili sul DNA. Chiunque si sveglia la mattina, adesso, ad esempio se compriamo a partire da, da aprile, maggio in poi, cosa. sì, perché purtroppo non c'è qualcuno che va a pescare il, eh, chi ha firmato quell'articolo e dire dammi una dimostrazione scientifica no spesso io non voglio difendere la categoria per l'amor di Dio però spesso a noi capita di dover intervistare no no ma parlo, parlo che sono eventualmente ah, e i quali poi ci dicono delle cose noi abbiamo una conoscenza generica e generale su tutti gli argomenti però fare degli approfondimenti dovremmo avere delle competenze no ma io parlo di chi casomai si spaccia per persona che è formata su quella determinata cosa il problema è che tutti Noi vogliamo essere belli e in forma, ma non siamo Solo disposti. Solo d'estate? No, non siamo disposti, no, va bene, anche tutto l'anno. Il problema è che non siamo disposti a fare il sacrificio. D'estate si presenta un problema in più perché ci si copre meno e quindi si vede più facilmente, casomai, un determinato inestetismo. Eh, poiché non siamo disposti a fare un sacrificio, a fare delle rinunce, cerchiamo sempre la dieta del miracolo, ma purtroppo i miracoli non esistono, quando ad esempio a me chiedono come posso fare in pochissimo tempo la mia risposta è se avessi questa soluzione ti assicuro che l'appuntamento l'avresti avuto dopo un anno perché avrei avuto la fila fino a fuori perché se potessi eh dispensare miracoli alla gente avrei la fila fino a fuori però molti ci credono, ci cascano ci credono, ci cascano e poi rimangono delusi eh, io preferisco deluderli subito non, non promettere no, qualcosa delle qualcosa cose. che poi mh, da Proprio lì poco scopriranno che non è realizzabile parlare. Mm. queste diete dissociate mangiare carboidrati eh. Allora, le, io le diete le, in genere le personalizzo, eh, le personalizzo in base a quelle che sono poi i ritmi e le esigenze delle persone, eh, anche un po' quelle che possono essere le abitudini. Quindi, se io ho una persona che non ha tempo di cucinarsi il primo, il secondo, il contorno e o, sta a pochissimo tempo, allora va benissimo anche la, che la dissocio tra il primo a pranzo e il secondo a cena. Eh, a chi ad esempio eh, preferisce fare l'inverso, eh, chi vuole mangiare di tutto un po', io cerco sempre di tarare la dieta in base poi a quello che la persona ha la possibilità di fare, perché posso creare sulla carta una dieta meravigliosa, ma quello oggettivamente non torna mai a casa a cucinarsi, non me la seguirà. No, Quindi... mi diceva Sigismondo ma deve essere chiaramente un nickname, la birra. La allora la birra è comunque calorico ovviamente dipende dalla gradazione sì, perché in realtà l'altro meno la... un pasto io ho letto da una parte No, diciamo che una birra, quelle banali, diciamo sui 3,5 gradi siamo per 100 ml però, intorno alle 40 calorie, però considerate uno si va a prendere la birra media su 400-500 ml, poi a sete se ne vuole prendere di più, se andiamo su una doppio malto che ha il doppio dell'alcol ovviamente questo, questo, questo, questo aumenta, quindi sicuramente anzitutto gonfia perché tu tutto quello che è, eh, quello è malto d'orzo fermentato, quindi tutto quello che ha un po' di bollicino o altro dà comunque gonfiore. Quindi chi soffre casomai di eh, digestione lenta, colon irritabile, problematiche di meteorismo, indipendentemente dalle calorie si troverà la pancia così bella, bella pronunciata. Però quella è aria. Io abbandono non è... lo studio perché ho... Ho oh, la pancia bella pronunciata ma non ho nessuna di queste patologie che, che mi Vabbè, sta no. succedendo. Io parlo quasi sempre di me in questo senso. La, la, dire... la pancia pronunciata in questo senso è quella pancia che, che dura un giorno, due e poi scompare perché il grasso A me è, si è stabile. Il non gra mi sta e, e quello vuol dire che non è aria allora. <ride> no, no, fortunatamente no e niente, ritorniamo il, Noi l'abbiamo detto, questa è una puntata eh, che faremo con sorriso sulle labbra anche se l'argomento è molto serio perché eh, l'obesità è, è diventata la, in modo particolare il Mezzogiorno d'Italia veramente una mannaia perché dai tre anni in su abbiamo bambini poi donne o uomini che diventano automaticamente obesi. E il problema dell'obesità non è un problema che si affronta con semplicità perché ci sta a chi sta addirittura bene, chi si sente bene così e poi ci sta a chi non vorrebbe essere così ma soffre molto. Quanti clienti ha avuto di questo? Ma io pensavo proprio a quello che stavamo dicendo adesso, il problema del tutto è subito, no? del problema del non sono disposta a fare sacrifici, trovo alternative. E, è proprio quello il problema, um, trovare le alternative. Se la strada è imparare, educarsi al cibo, per quello ci vuole tempo, visto che siamo un po' maleducati nel senso proprio della parola, ma veloci. educati no? uh, al cibo, a questo rapporto con il cibo e quindi ci vorrà tempo per educarci a questa nuova modalità di relazionarci col cibo. Ovviamente si trovano strade veloci alternative perché... Allora, Uff. le telefonate in diretta, abbiamo uh, chiuso il centralino perché vogliamo dare spazio alle due dottoresse di, di, di darvi informazioni quindi scrivete, è inutile telefonare perché abbiamo chiuso il centralino non, non abbiamo interruzioni telefoniche, scusi e quindi ovviamente eh, si cercano scorciatoie alla fine ma in realtà è l'unica strada quella di andare piano e imparare a relazionarsi con il cibo è quello che io un po' mondo. faccio sì, infatti il percorso psiconutrizionale prevede proprio questo c'è un sostegno a non perdere la voglia di imparare a relazionarsi con il cibo. Perché sai, molto spesso, all'inizio si è molto studiassi... Cosa fa scattare poi nella mente di una persona eccessivamente obesa la voglia di cambiare? Eh, la voglia di cambiare arriva in tutti, per tutte le motivazioni, quando non se ne può più quando si è davanti a un bivio e in quel momento è un momento importantissimo e va sostenuto va sostenuto da specialisti, quali nutrizionista quali lo psicologo specializzato in queste problematiche perché all'inizio sai Sergio è facile perdere peso perché si perdono tanti chili che non sono soltanto sono grasso liquidi. sono tutta una serie di cose il corpo si sta abituando ma nel momento in cui c'è il cambiamento il corpo si sente sotto stress e quindi perde peso. Poi si, si adatta a quella nuova modalità e il peso inizia diciamo, a diminuire nella quantità di perdita. Ed ecco che lì arriva lo specialista che sostiene il percorso, che motiva e che quindi eh, concede un modo nuovo di relazionarsi al cibo, aiuta la persona a far comprendere Noi meglio. Noi partiremo da Rita Menditto perché mi ha stimolata veramente una domanda interessante. Intanto incombe la pubblicità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 Cuore di sfogliatella, chiocciolagmail.com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 Telefono 081-1933-8714 Ed eccoci qua di nuovo in diretta, riprendiamo dalla dottoressa Menditto che stava dicendo delle cose eh, che ho sentito in questi giorni sentendo un po' di amici e amiche che sono in condizioni come le mie ma anche un po' peggio per eh, grazie, voglio, voglio dire un po' peggio allora e, e il fallimento è quello che poi diventa devastante in un caso del genere eh, all'inizio è bello perché si hanno i primi risultati e parlo sempre di mente poi si cade se è un po' come la tossicodipendenza, no? Si crolla, si cade e, e si cede. Assolutamente. Come si sì. recupera, dottoressa? Perché eh, si ha l'idea di un regime restrittivo, una, una sorta di prigione. Cioè, per, devo scontare la mia pena e poi dopo sono di nuovo in libertà, no? Il famoso effetto yo-yo. Invece io io. Sì. No, assolutamente. Anzi, più tempo dura il percorso dietologico... Più imparerò a mangiare, perché mi abituerò a quella visione del cibo, perché non sarà più un bisogno, ci saranno i momenti, perché poi imparerò… Io pensavo ai morsi della fame, no? questa è una parola sì. che abbiamo sentito tante volte, Ma assolutamente, quelli sono morsi mentali. Sì, assolutamente, ma più il regime diventa restrittivo e più dopo io sento il bisogno di compensare. Se invece viene fatta appunto una dieta su misura, cucita sulla persona, sulle sue abitudini, non si sentirà più tanto, no? Cioè se ha l'idea che vada dietro uguale, pollo in bianco, pesce in bianco, riso in bianco, mangio poco, ma mh, ci può aiutare in questo la collega, è soltanto imparare a mangiare bene, ad usare bene, in base alle proprie abitudini, nulla di più. Perfetto, più vino. Io stavo pensando un po' fra il serio e il faceto anche all'obesità, che è una cosa molto seria. L'obesità mi era appuntato appunto questo: non è una questione puramente o semplicemente estetica da poter affrontare in un periodo stagionale, come molti dicevamo prima vorrebbero fare d'estate, pretendono magie o chissà che. È un percorso che va affrontato con molta attenzione tutto l'anno, il Sicur controllo dell'obesità. Sicuramente, eh, quando parliamo di obesità parliamo... Di quantitativi di chili da perdere abbastanza importanti quindi mediamente almeno un sono 10 sono diversi chili. i livelli di obesità no? diciamo, sicuramente, lieve, per medio. questo ho detto almeno un 10 chili eh, è tutto proporzionato ovviamente in base alla statura della persona e, e i chili da perdere, c'è un parametro che peraltro a me non piace che è quello dell'indice di massa corporea che è dato dal peso espresso in chili fratto il quadrato dell'altezza espresso in e ci dà dei parametri da 30 in poi. Una persona si definisce obesa. A me non piace perché io valuto sempre con un esame impedenziometrico la composizione corporea, massa grassa, massa magra. Quindi io il grado di chili da perdere lo calcolo in base al quantitativo di grasso che quella persona ha sicuramente non è possibile come dicevo prima non Poi lo so, volendo citare di... un film 7 chili in 7 giorni sì, questo miracolo non sono, non sono in grado di farlo io esistono delle diete che possono attivare il metabolismo, possono far perdere dei chili più in fretta, però sicuramente un percorso di una persona obesa deve essere un percorso completo, anche perché a parte che io lo faccio a prescindere anche da chi viene perché è peso o sovrappeso eh, chiedo degli esami del sangue, perché è importante sì vedere quello che è il grado di salute le persone obese molto spesso hanno problemi di colesterolo e trigliceridi alti sono più a rischio di una problematica di diabete eventualmente sono ipertesi o vado sempre a misurare la pressione sanguigna quindi bisogna quando si prepara una dieta poi tener conto anche di eventuali patologie correlate questo vale per l'obesità ma in generale per qualunque persona e chi è obeso eh, sicuramente è anche una persona che molto probabilmente a meno che non ha particolari patologie ma sono una, una percentuale estremamente rara eh, ha sicuramente dei problemi di rapporto al cibo avete parlato prima della fame ma io dico oggigiorno giorno. Chi è che mangia per fame? Ormai, se, cioè io se devo pensare all'ultima volta che ho avuto i crampi di fame, io in realtà impiego del tempo. Noi mangiamo per altre motivazioni. Mangiamo per gioia, per il piacere di stare con gli amici, piuttosto che per noia, per depressione, per stress. Eh, noi associamo il cibo a tante altre cose. Diciamo che già oggi, ad esempio, fortunatamente io ho una grandissima forza di volontà, però devo dire che parlare di cibo con quelle immagini che ci sono dietro dove tutto quello che è stato proposto è una bomba calorica ovviamente anche in prossimità dell'ora di cena non giova quindi non lo so pure i nostri telespettatori se casomai hanno avuto un raptus hanno pure ragione perché io faccio l'esempio più semplice quello del matrimonio secondo le tradizioni nostre no? c'è il buffet all'arrivo diciamo nel locale e già la gente si fionda come se non avesse mangiato da dieci anni poi <ride> ser siamo serviti al tavolo due primi, un secondo, eventualmente anche la frutta e ogni volta che ci portano una pietanza tutti quanti noi facciamo no, e chi ce la fa? Un'altra pietanza a quel punto chiunque penserebbe che è sazio Arriva il momento del buffet dei dolci, c'è cioè la stessa identica ressa del buffet iniziale, che forse poteva essere giustificato per fame. La spinta a prendere i dolci non ha nulla a che vedere con la fame. E ne potrei fare una marea di esempi di questo Io tipo. Io sto provando tantissima vergogna mentre lei dice queste cose, mentre scorrono le immagini, le dico anche il perché. Eh, prima di venire qua in studio stavo con delle persone, con degli amici e sapete di cosa stavamo parlando. Della, eh, della migliore pizza fritta napoletana in quale pizzeria la fanno e ci siamo dati appuntamenti per andare a mangiare frittatine, arancini, crocche e pizza fritta non dico la pizzeria perché non voglio fare pubblicità ma, ma se questo non fa... Tutto, allora, va bene sicuramente al cuore allora, e alla testa tu, tutti noi dobbiamo avere le gratificazioni ok? quindi pensare di mangiare una vita intera 100% sano light, dico io che tristezza quindi eh, non è quello, è una questione di frequenza. Se lei si vuole prendere la gratificazione della pizza fritta con gli amici, fa benissimo. Il problema è quando questa gratificazione se la prende più volte nella no, settimana. No, Oppure oggi è la pizza fritta e domani invece è un'altra bomba calorica. Quindi quando il, le gratificazioni ipercaloriche diventano la costante piuttosto che l'eccezione, quello, quello è il problema che poi fa aumentare di peso certo, eh sì. certo, non no, sorridevo perché effettivamente la stavo quasi assaporando <ride> mentre... <ride> sì, sì. e quindi sta cosa veramente come diceva la dottoressa Menditto e anche lei eh, sono gratificazioni che fanno bene più alla mente che a tutto il resto dell'apparato noi abbiamo fatto un sacco di chiarimenti importanti dottoressa Menditto e qualche consiglio per arrivare da lei Preparati, ma eh, quale, io penso... quale tipo di spinta? Cosa, bisogna, cosa deve scattare? Chi è pronto per affrontare un percorso terapeutico? Come dicevamo prima, um, ci sono tante persone no, che sentono il bisogno, ma poi non arrivano, oppure tante persone che dicono: Forse si dovrebbe fare questo. Dovresti no, molto spesso. Deve essere una cosa che nasce dentro di noi. È come quando uno. Appunto molto spesso mi capita di uh, sostenere persone che effettuano per esempio la sleeve oppure il bendaggio quelle sono persone che perdono peso in maniera considerevole per poco tempo perché lì c'è un trattamento assolutamente diverso quello che facciamo è vederci per esempio spesso allo specchio perché quelle persone a un certo punto non si riconoscono più o meglio continuano ad avere l'idea di quello che erano poi dopo magari, no? Beh, una cosa che si fa spesso è conservate quel pantalone, eh? poi ce lo mettiamo tra un mese quando quello succede cioè indossano il pantalone davvero quasi non ci credono perché nella loro mente cioè il cambiamento è talmente drastico che non riescono a esserne consapevoli così come ah, invece È moltissimo trovare un pantalone che ormai ti fa in largo non sì, mai così mai. come per esempio in una, invece in una dieta eh, di educazione alimentare questo non succede in maniera drastica è una cosa che ed ecco no, che non si sente il bisogno di dire ah però non sono dimagrita quando qualcuno ci incontra dopo tanto Oh, mamma mia, dieta... Allora lì noi ci sentiamo gratificati, ma il problema di una dieta uh, alimentare è proprio che non notiamo i cambiamenti se non ed ecco il motivo che secondo me è utile andare al controllo una volta al mese ed essere sostenuti da uno specialista invece settimanalmente. Eh, quando vado a pesarmi dopo un mese che noto, non ogni settimana, Gratifica non tanto, ogni non giorno, sì, quei, quei centimetri, che... quei chili, gratificano tanti, però vanno sostenuti senza ombra di dubbio. Eh, più o meno lei è, prima ha toccato degli aspetti scientifici importanti. Quando si va dal medico molto spesso abbiamo visto anche delle trasmissioni importanti di Italia 1, eh, le Iene lo possiamo dire, che c'erano degli improvvisati si andava per dimagrire e non facevano manco richieste di analisi del sangue, niente. E questo è un fatto dal mio punto di vista molto molto grave. Sarebbe opportuno per valutare il reale sovrappeso fare una serie di analisi delle indagini proprio cliniche per poi arrivare a trattare il paziente. Io sono fortemente convinta di ciò. È il motivo per cui, quando mi vengono per fare una visita dietologica, devono portare un set di, di analisi non più Possiamo vecchie di sei un mesi: elenco, eh? un elenco veloce degli quindi. esami, eh, l'emocromo con formula, sideremia, trasferrina, ferritina, le transaminasi, eh, la creatinina, il quadro proteico, eh, azotemia, oricemia. Uh, colesterolo, trigliceridi Perché anche, a anche, anno anche fa di ormonitiro dei delle squadre di calcio poi ho capito dopo <ride> che quindi scusatemi, ripeto È l'ultima sì, diciamo puntata mi ha un po' più è tecnico l'elenco mi ha permesso tutto però è un bel fogliettino, sono esami eh, semplici, non chiedo esami particolarmente elaborati eh poi dipende per caso a caso semplici. ovviamente Ma, eh, sì, non li chiedo in prima battuta poi se ci sono delle problematiche lo si va a chiedere dopo, tipo nel momento in cui mi portano come primo battage di analisi la glicemia che ha un valore 120 e più, eh, a quel punto allora faccio fare l'emoglobina glicata, la curva glicemica e insulinemica perché vado effettivamente a vedere se c'è una problematica di diabete però chiedere degli esami che sono costosi, lunghi di esecuzione, in prima battuta casomai a una che persona che sta bene al non avrebbe... Al, al, no? al quindi, quindi non lo chiedo di prima chitta, è un esame di seconda battuta solo a chi ne ha bisogno vado a fare eh, o non mi limito a prendere solo peso altezza ma le varie circonferenze corporee e le pliche per andare meglio a capire com'è la distribuzione del grasso corporeo, vado a fare come dicevo prima l'esame impedenziometrico che quindi, permette il di il vedere primo, massa grassa e magra e approccio... metto anche un ulter metabolico cioè un bracciale che registra per 24 ore ca quante calorie spende quella persona in modo tale che potrò tarare poi la dieta in base al metabolismo effettivo quindi esami eh, esistono, ci sono poi l'approccio del professionista può essere di diversa natura, io non, non voglio assolutamente mettere a dire che cosa è meglio o che cosa è peggio, io per la mia visione mi muovo in questo modo. Quindi il primo approccio è un'intervista che fa al paziente? Io sto un'ora col, col paziente in prima visita, quindi dedico un'ora solamente a lui faccio ovviamente un'anamnesi, una cartella clinica, vedo tutte le patologie eh, perché bisogna riuscire a capire bene quella persona i suoi ritmi, le sue abitudini, le sue problematiche, lo, la storia della sua vita perché grazie a tutte queste informazioni io potrò fare una dieta personalizzata Ma dice un attimo la fascia di età dei pazienti che si rivolgono è estremamente variegata quindi io... Mh, Oh, Anche suddivisa ah, per sesso. Allora sicuramente deve considerare che l'80% del mio pubblico è femminile, ok? Eh, perché c'è molta più attenzione al corpo. Slim eh. ha detto che lui non ha bisogno di me, si chiama Slim. Slim, <ride> no, ti, noi siamo contenti per te. <ride> allora stella. in realtà non è nemmeno vero questo perché dieta deriva dal greco dies che è educazione alimentare a mangiare quotidianamente quindi in realtà tutti noi per il semplice fatto che ingeriamo del cibo, stiamo facendo una dieta la dieta è, è, è nell'immaginario comune quella che in realtà Relazione. tecnicamente noi chiamiamo dieta ipocalorica ma esiste la dieta normocalorica che è quello che facciamo tutti i giorni, esiste anche la dieta ipercalorica per chi casomai deve aumentare di peso, quindi in realtà lui la sta già facendo una dieta, sta facendo una dieta per conto suo, eh, ma sicuramente tutti noi siamo oh, a dieta. Eh, sta parlando di te Slim, non mettere le faccine, non ci piacciono. Ecco, mi, piace. mi piace questa cosa di utilizzare questa parola con le altre eccezioni perché sembra che invece dieta significhi solo una cosa brutta vado in prigione, oddio adesso come farò non posso mangiare niente ma in realtà come giustamente diceva la collega è semplicemente eh, un'educazione alimentare questa è la parola dieta io voglio fare una domanda a tutte e due ok, tutti gli alimenti hanno le loro qualità e soprattutto le loro mancanze, di cui la necessità di mangiare sempre tutto. Quanto è vera questa cosa? Verissima, io sono pienamente d'accordo. Ma sono bravo ragazzi, non, non voglio un applauso <ride> da casa. <ride> Lo faccio anche io a studio. Voglio un applauso da casa, tutti vi adoro. Uh, non esiste l'alimento perfetto, la dieta deve essere la più variegata possibile, perché cioè anche ad esempio tra gli ortaggi quindi vogliamo rimanere in quei cibi considerati buoni eh, o, le, o la frutta eh, esiste quello che ha un maggior quantitativo di una determinata vitamina quello che ne ha di un'altra piuttosto che di un sale minerale anche per le proteine per esempio eh, le proteine sono fatte da un insieme di molecole che si chiamano amminoacidi e ogni alimento ha delle proteine che sono costituite da catene di amminoacidi diversi quindi variando Praticamente eh? a catena ramificata? Eh, esistono anche quelli che sono considerati quelli migliori. Perfetto. Se invece vogliamo considerare un altro aspetto importante della cromoterapia, cioè. Tutti gli alimenti hanno un colore, no? consideriamo per esempio Bra i bambini, no? molto, I bambini che adorano i colori, ovviamente vogliamo educare l'alimentazione e allora sbizzardiamoci con i colori. Adesso veramente l'estate ci aiuta in questo, c'è cioè frutta di tutti i colori, le verdure rosse come gli ortaggi come i pomodori, le melenzane, le zucchine, i peperoni, pe veramente ci sono talmente tanti quei colori che eh, poter giocare con i bambini attraverso i colori colori del cibo assolutamente li aiuta a migliorare la relazione con il cibo. Io faccio domande semplici perché da casa vogliono sapere cose anche abbastanza semplici oltre a queste cose belle. Quanto può essere sostituito lo zucchero della frutta con gli zuccheri contenuti per esempio nella Nutella per avere piacere, per stare bene? Ma la Nutella è un'altra storia perché la Nutella… Eh... Io conosco la composizione e <ride> non la mangerei mai. Eh, a prescindere dalla Grazie composizione Nutella. ma ovviamente anche lì il motivo per cui mangiamo la Nutella non è un bisogno ovviamente fisiologico ma è, è stata creata proprio per quello è stata creata per quello ma anche l'idea di non infondere quel cucchiaino e mangiare eh, direttamente esatto, a, a a pro esatto a proprio un, è proprio un concetto di, diverso assolutamente diverso rispetto al bisogno di zuccheri fisiologico Perfetto, voi non ci crederete, ma il tempo è volato, noi siamo veramente in chiusura, io rubo 5 minuti alle mie graditissime e simpaticissime ospiti, oltre che preparatissime. Io ho il dovere di ringraziare la regia, Carlo, Gianlu, un po' tutti quanti. Voglio ringraziare i ragazzi della redazione che non ringrazio mai, loro fanno un lavoro straordinario, tutti quanti, e Antonio, Massimo, Alessandro, Ragazzi, tutti quanti voi, e Martina, perdonatemi, siete veramente tanti e quindi un abbraccio fortissimo a tutti quanti voi che permettete a me di venire a fare anche un po' quando si può, eh, come dire, a scherzare ecco, in televisione. Eh, ringrazio TLA, per eh, tutti gli amici, i fonici, le luci che ci seguono con grande pazienza, Carlo veramente è un regista straordinario che ci sostiene anche in momenti un po' critici per quanto riguarda l'aspetto tecnico voglio ringraziare la dottoressa Piombino, grazie per aver accettato il nostro invito Rita Menditto fa parte della squadra, ormai sono sei anni, sette, anni addirittura. E però è sempre un piacere, Sergio, davvero. Eh, per me è come sempre la prima volta ogni volta che è perché è gioviale, ridosa, sorride, porta proprio il buon umore. Eh, se state male, andate da lei e fatela sorridere perché è contagiosa sta ragazza. Veramente già questo... Eh, già Grazie questo per video, la ragazza. Eh, vi farà stare bene. No, lo posso dire perché sono molto più grande di te. Quindi voglio ringraziare veramente tutti gli ospiti che si sono succeduti in questa lunga serie, voglio ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di andare in onda e ringrazio anche a Sergio Anglizzano che sono io che ha avuto la forza di arrivare a questa decima puntata perché è stato un anno abbastanza travagliato quello là della, della ripresa. Noi riprenderemo ad ottobre sperando che eh, eh, il governo e chi ci governa si comporti bene eh, non come ha fatto fino adesso questo me ne assumo la responsabilità non come ha fatto negli ultimi due anni che eh, ha messo a regime restrittivo non dietetico, ma di libertà tutti gli italiani grazie a tutti quanti voi che ci avete seguiti siete stati veramente tantissimi i dati io li do solitamente nella prima puntata della, della prossima edizione i dati sono scientifici e quindi in, indiscutibili eh, per cui noi siamo veramente molto molto soddisfatti avuto, non c'è stata una sola puntata che abbia fatto registrare delle flessioni andiamo in onda nel preserale quindi fra pochi minuti va in onda il io vi saluto, vi auguro buone vacanze a tutti quanti vi raccomando mangiate bene ma mangiate poco mangiate spesso ma mangiate cose non molto caloriche quindi buone vacanze a tutti quanti voi noi ci rivediamo ottobre prossimo con punti di vista ottava edizione alla prossima a cuori cuore di sfogliatella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 Telefono 081 1933 87 14